Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si ritorna finalmente con la Serie B di Futsal e si va dove? Si va a Fucecchio per assistere a quella che sarà la 24esima giornata del campionato di Serie B di Futsal. Sì, si va ancora in Toscana, questa sarà l'ultima volta in cui andremo in Toscana e poi chiaramente ci sarà un'ultima trasferta stagionale. Adesso noi entriamo come sempre in macchina, risponderemo alle vostre domande e andiamo verso Altedo. Eccoci dunque in macchina, siamo in direzione di Altedo dove Fabio si riunirà con i suoi compagni per andare verso la Toscana, verso Fucecchio. Noi adesso come sempre risponderemo alle vostre domande. Andiamo con la prima domanda da parte di Currumani. Domanda per Fabio ma quanta pressione provi ogni partita PS Antimo sei simpaticissimo grazie mille Curumani ti si vuole bene allora Fabio quanta pressione provi? ma in realtà non tanta cioè sono abituato Però non so se si riferisca più alla partita in sé o al video in entrambi i casi cioè, sono abituato già dal calcio che l'ho fatto da quando ho 7 anni quindi ormai sono abituato una partita che ti ha messo un po' più di pressione ci sarà pure stata no? beh nel, nel futsal non ho trovato nessuna partita particolarmente che mi mettesse pressione non lo so forse un po' più le prime perché era un po' una prova era un po' mettermi alla prova forse più nel calcio ci sono state occasioni in cui ero sotto pressione Ovviamente ne provini su tutte Andiamo adesso con la seconda domanda da parte di Luca Roversi Com'è il rapporto con gli arbitri? Vedo che lasciano correre molto Anche contatti che nel calcio a 11 sarebbero certamente sanzionati Questo dipende molto dall'arbitro La scorsa giornata sicuramente erano arbitri che lasciavano molto correre Ovviamente c'è un diverso peso sul fiscare un fallo Visto che dopo sei falli c'è il tiro libero Quindi sicuramente le squadre fanno più attenzione a non fare falli E gli arbitri fanno un metro di giudizio un po' diverso Andiamo con la domanda di No Capito Prima di tutto complimenti a Fabio e ai suoi fratelli, bravissimi. Volevo farvi una domanda Secondo voi per i cambi è meglio il sistema del calcio a 5 o calcio a 11? Nel senso che nel futsal si può entrare e uscire Nel calcio a 11 no Solo per curiosità ancora bravissimi Beh intanto grazie mille Secondo me non c'è un sistema migliore o peggiore dell'altro Il sistema del calcio a 5 è adattato al modo di giocare Quindi c'è bisogno di più sostituzioni Di prendere fiato diverse volte Quindi sì secondo me sono adattati ai due diversi sport Sì poi certo comunque nel calcio a 11 Diciamo che magari ci sono più momenti di pausa Anche per i giocatori stessi in campo Mentre nel calcio a 5 è molto lavoro sull'intensità Tanto lavoro magari in più poco tempo. quindi questo può portare ad avere una gestione dei cambi diversi, ci sta? Sì. sì. Andiamo con le domande da parte di Riccardo Zanardi. Ciao Fabio, Francesco e Antimo, io vi seguo da un bel po'. Siete fantastici, video spettacolari. Grazie. Una domanda, come ti senti con la squadra? E poi che rapporto hai con il Mister? Ultima, hai mai giocato contro il Futsal Monirella? Se sì, è forte. Buona fortuna e buona Pasqua a voi. Grazie mille anche a te per i complimenti. Con la squadra ho un buon rapporto, veramente sono un gruppo fantastico. E quindi mi trovo benissimo sia con i compagni che con il Mister. Sicuramente un Mister molto di esperienza, ho ancora molto da imparare. Comunque mi fa piacere essere in questo contesto. Con questo mister, con il fuzzo non ci ho giocato. Loro fanno la serie D. Comunque, una volta sono andato a vederli, visto che c'è un mio amico che ci gioca, Marcello Sisti. Marcello Sisti, che ha fatto l'intervista. Ciao Marci, adesso a questa domanda risponderete te. Antimo, domanda molto difficile di Jacopo Costanza. Ma ok, a Bracalaia non è più del Balsa, ma si può sapere almeno che fine ha fatto? Svincolato? Allora, no, quanto so io, che sono molto amico con Nick. Lui praticamente ora è ancora vincolato al balza Lo sarà fino a fine stagione. Poi si svincolerà e deciderà cosa fare. È anche vincolato col calcio 11. Quindi insomma, non può andare da nessuna parte, né con uno sport, né con l'altro. Quindi staremo a vedere che fine farà al termine di questa stagione appunto Domanda di Mario Forestieri per chiudere Una domanda per Fabio Il prossimo anno continuerai con i futsal o tornerai a giocare a 11? Un saluto siete fenomenali Grazie mille Non voglio chiudermi in nessuna strada Però per ora sono molto improntato verso il continuare con il calcio a 5 Almeno per ora Mi sta piacendo molto come sport E vorrei provare a migliorare ancora di più Prendere sempre più minutaggio, fare gol e divertirmi Arrivati ad Altedo Sei carico bro? Quali sono le tue vibes per questo incontro? È nato prima l'uovo o la gallina? L'uovo. Oh. Vediamo. Appena ci avviciniamo a cultura e intellettualità, Steve Caccavale, facciamo domande di un certo calibro anche a Fabio. Cioè, non proprio. Ma, scusami, ma tu, qui abbiamo un 2007 oggi. Eh? Mamma mia. Si è svegliato Cristo. Arte, cultura intellettualità. Cos'altro se non Steve, che ora sembra anche Jesus. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. E lì, e lì le massa bactani. Dio mio, Dio mio, perché hai banduto? Come ti senti post Resu? Resu Risuscitamento. Resu. Resu. Ah. Com'è? Post resuscitazione. Post resuscitazione? Ma sai cos'è? L'acciacco? Perché la caverna ah, di pietra, sai, fa un po' male al lombare no. adesso, adesso sto radunando gli apostoli. Abbiamo San Giuseppe che è lei. San Benz da Israele. Protettore dei dislessici. <ride> Eccolo bimbo Noa. Quello segna. Questa Corpio è una cavale della serie B, te lo dico qua. Uh. Eccoci quindi arrivati al Palasport di piazza Sandro Pertini. Qui ci sarà la partita all'incirca tra un'oretta e mezza. Non siamo appena arrivati. Adesso ci apprestiamo ad entrare dentro nel palazzetto. Andiamo, andiamo. Eccoci finalmente all'interno del Palasport di piazza Sandro Pertini per assistere a quella che sarà la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B di futsal. Vigor Fucecchio-Balsa. Sì, eccoci quindi pronti ad assistere a questa giornata della Serie B di futsal. Oggi la partita è molto interessante tra due squadre che sono lì in classifica. Solo tre punti di distacco tra la Fucecchio e il Balsa. Entrambe le squadre sono in un periodo comunque abbastanza negativo. Vediamo se oggi riusciranno a risollevarsi. Eh sì, Fra, sicuramente entrambe le squadre non stanno vivendo un periodo di forma eccelso. Infatti, sono tre le sconfitte di fila per la Vigor Fucecchio. Seppur si è affrontate le formazioni più forti di questo campionato, ovvero Olimpia Reggio, Bologna, Atlante e Grosseto. Quindi oggi vedremo anche se ci sarà una reazione da parte dei Toscani. Sì, un discorso analogo. Comunque si può fare anche per il Balza, che ha perso gli ultimi due match di campionato. L'ultima contro il Futsal Prato per 4-1. Vediamo se oggi, abbassando anche un po' la l'asticella, riuscirà a portare a casa una buona prestazione e anche magari tre punti. E quindi vedremo se riuscirà a ritrovare la strada della vittoria. La formazione di Mr. Veli mirandrec, vittoria che manca dall'11 di marzo. Discorso diverso per i ragazzi diver Palo Accardi, che non trovano la vittoria dal 4 di marzo, nella vittoria interna per 5 4 contro la Mattagnanese. Sì, tra l'altro, ricordiamo il punteggio dell'andata, finì per 7 2 per il Balza in quell'occasione a Bologna. Vediamo se oggi il Balza riuscirà a mantenere lo stesso esito. Tra l'altro, andò a segno anche Conti, che non riesce a trovare gol dal 4 febbraio. Tra l'altro, la vittoria del match di andata fu la prima vittoria di Fabio nel mondo del calcio a 5 e nel mondo del futsal. Prima citavi anche il capocannoniere, allora andiamo a dire qualcosina in più su di loro. Come sappiamo, il capocannoniere per il Balza è Roby Conti con 22 gol stagionali. Dall'altra parte, Mustafa Biasé che ha trovato 14 reti nel corso del campionato. Adesso andiamo a mettere a posto attrezzature e prepariamoci ad assistere a questo match di Serie B di Futsal. Tra l'altro, fra è una cosa che non abbiamo ricordato prima in fase di presentazione della partita, è che quest'oggi manca sia Pozzi squalificato che il Caimano che è Ettore Fadiga, il dottore. Quindi un balza è rimaneggiato e tanti giovani. Anche perché poi alla fine abbiamo visto anche l'ultima partita come Fadiga abbia propiziato il primo gol con l'assist. Poi senza Pozzi in campo il Balza ha subito due gol se non sbaglio. E anche il Caimano, chiaramente, l'ultima partita già non l'aveva giocata. So che non sta benissimo con la pubalgia se non sbaglio, sono senza importante. Eccoci qua, pronti per assistere all'ingresso in campo delle due squadre per raccontarvi quella che sarà la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B di Futsal Vigor Fucecchio Balsa vediamo assistere a questa partita che chiaramente mette in mostra due squadre più o meno dello stesso livello vediamo come se la caveranno i ragazzi di Andrei anche perché l'avversario comunque oggi magari un po' più alla portata e vediamo appunto anche come si comporterà Fabio e se oggi comunque potrebbe essere anche riservato una maglia da titolare vediamo intanto seguiamo l'ingresso in campo delle due squadre una cosa che c'è da ricordare fra è che oggi tra le file del Balsa sono presenti tantissimi giovani ricordiamo l'ingresso di Francesco Romano 2004 Andrea Simone 2005 Noah Bulgarelli 2007 quindi vedremo anche se sarà riservato un minutaggio particolare per loro o meno sì, sicuramente comunque interessante la scelta di portare tanti ragazzi giovani in panchina. C'è sicuramente anche spazio a sperimentazioni, data la situazione in classifica. Intanto vediamo Conti al sorteggio per decidere pallo-campo. E vediamo se comunque anche oggi il capitano del Balsa riuscirà a sfornare una buona prestazione. E magari anche a trovare il gol che manca da un po'. Eh sì, Fra. Conti Superbike non trova la rete dal 4 di febbraio. Da più di due mesi, come ricordavamo anche nel prepartita. partita Detto questo, ricordiamo anche le assenze importanti nella squadra di Baricella. Ma anche il dottore Ettore Fadiga, Ivan Pozzi e il caimano Ayman Maizi. Assenze sicuramente importanti. E intanto che ecco, scorre la classifica. E inoltre salutiamo anche Manuele Presente qui in tribuna con noi. Sì, tra l'altro ricordiamo che l'Arpinova giocherà con la Regi Un partita molto difficile. Questa, chiaramente, potrebbe anche permettere al Balsa di trovare punti a posizioni in classifica e comunque di cercare anche di magari ipotecare quello che potrebbe essere l'ottavo. Posto in classifica, che sarebbe sicuramente un buon obiettivo per la prima stagione in serie B. Assolutamente. Intanto foto di gruppo. Per ricordare questo momento e sembra ormai tutto pronto all'inizio di questa partita. Andiamo a leggervi le formazioni che scenderanno in campo. Partiamo dal Balsa che schiera di Bitonto in porta davanti a sé come ultimo Ferrante. Laterale destro Mordacci, laterale sinistro Conti, il capitano come pivot Simone. Dalla parte opposta, invece, troviamo Frizzi in porta davanti a sé come ultimo Patetta. Laterale destro Randazzo, laterale sinistro Grancioli come pivot Broetto. E intanto, ecco Fabrizio Simone. Pronto a battere il calcio d'inizio di questa giornata che avviene ora. Ora voilà, Giocando la palla all'indietro per Ferrante Da questi a Mordacci Ancora il 24 Uno sguardo attorno a sé Cerca una soluzione tra le linee Il prof poi decide di tornare indietro Lo fa con la collaborazione di Conti Da questi a Mordacci davanti a sé a Patetta Lo sfida il 29 Alla meglio poi il 14 Che si porta a casa anche un fallo laterale prezioso Adesso Bruetto in mezzo al traffico Torna indietro da Patetta Da questi a Randazzo Dunque Grancioli Prova ad avanzare sempre il numero 7 Torna sempre a destra Dove trova... Un puntuale randazzo che torna da Grancioli. Cerca l'imbucata Capisce tutto. Fabrizio Simone che prova a ripartire. Attenzione, Simone. Tutto solo contro Frizzi! Simone! La paratona del numero 12 avversario, che con la mano a sinistra esorcizza il pericolo. Adesso rimessa in gioco proprio per il capitano del Balza che va da Ferrante, che torna sempre dal set. Prova ad avanzare superbike. Poi va dal prof, che cerca il numero su Broetto, poi torna indietro sempre. Dal punto, saldo, del Balza. Roby Conti, Mordacci. Bello, lo stop orientato di Simone a far fuori patetta! E poi il tiro! Parato ancora una volta da Frizzi! E adesso seguiamo la ripartenza della Fucecchia con Simone a terra! E adesso Simone mette... Meglio, Conti mette la palla in out! Intanto rivediamo quello che è successo prima! Rivediamo il controllo orientato di Simone, fantastico! Perché si mette proprio perfettamente per cacciare, anche in questo caso ottimo riflesso da parte del portiere! Poi si è fatto male Simone, che è partito anche lui molto bene, secondo me, in questa partita! Ha avuto due grandi occasioni, però entrambe non facili da realizzare! Intanto Fabio... Sembra pronto a fare il suo ingresso in campo, usufruendo magari anche di questo piccolo infortunio di Samuel Mordacci. Infatti entra proprio al suo posto, entra ora Fabio Di Mauro, esce Samuel Mordacci. Vediamo come si approccerà del balsa, rimesso in gioco sempre per la Fucecchio. Con Patetta che va da Grancioli! Parte il tiro e arriva il gol di Davide Grancioli, dodicesimo in stagione. Tutto solo, ha fatto un gol da casa sua, un gol da lontanissimo. Si sì, ha tirato molto bene, Con lo pieno, colpisce il pallone, la palla finisce dritta nell'angolino al, al lato destro di Dibitonto Che rimane fermo, in questo caso forse viene partire anche tardi Però sicuramente il tiro è ottimo e porta avanti la Fucecchio, Grancioli Bella la collaborazione con Patetta, rivediamo qui dal replay Forse Fabio poteva uscire prima sul set, in ogni caso ha tirato davvero bene un missile terra-aria Il capitano della Vigor Fucecchio Sì, sicuramente un bel gol, forse è vero Fabio in questo caso arriva con un pizzico di ritardo su Grancioli però ci sono anche tanti meriti alla parte numero 7, questo è sicuro. Adesso Patetta a rimettere ordine per i suoi, va a scucchiaiare per Martini tutto solo contro Di Bitonto. Bravissimo Di Bitonto qui a rimanere in piedi e poi con una spaccata riesce a recuperare il pallone. Poi adesso ancora Patetta e sta facendo una grandissima partita dalla parte opposta in difesa. E ora Simone sbaglia il passaggio, attenzione alla possibile ripartenza in scatta da Castellacci, infastidito da Rientro di Ferrante che commette un'infrazione di gioco. Fallo per il 24. Che dice: Non l'ho toccato. Non è dello stesso avviso il direttore di gara. Sul punto di battuta sembra andare Lorenzelli. Vediamo se potrà per uno schema. Invece va Lorenzelli. Dimmi, tonto, in due tempi. Riesce a arpionare la sfera e prova a far ripartire subito il balza con Fabio Stoppo orientato troppo lungo da parte dell'11, capisce tutto Frizzi che agguanta la sfera e riparte con l'aiuto di Ammannati da questi a Lorenzelli Ammannati ancora il numero 5 va a scucchiare per Castellacci buono lo sto orientato dell'8, attenzione tutto solo va con la punta del piede destro di Bitonto e poi Toschi e ora Fusca che va da Ferrante da questi a Toschi. Ancora il profil 24, uno sguardo attorno a sé Va a servire proprio il numero 2 Denis Fusca che guarda Toschi L'inserimento del 14, Fusca preferisce andare a sinistra da Fabio La forbice sono mannati. ancora Fabio in uno contro uno col 5, Fabio parte il tiro e arriva il gol Il gol dell'1-1 -1 Da parte di Fabio Di Mauro, terzo in Serie B settima in stagione, il gol del pareggio Eccolo qui, si è sbloccato e ora non si ferma più sì bellissimo questo gol è vero che c'è stata la deviazione però è bello quello che fa prima come si libera e come si crea lui lo spazio per calciare verso la porta Ottimo comunque il tentativo e la giocata poi sicuramente la deviazione influisce particolarmente sul gol Beffa il portiere sul primo palo però sicuramente nel complesso si può comunque ritenere un bel gol Eh sì sicuramente la deviazione provvidenziale come rivediamo anche ora dalla seconda inquadratura però bella l'intenzione di Fabio bella anche la personalità nel cacciare in porta è un gol importante a livello Psicologico quello dell'1-1 perché il balza Non riusciva a trovare il gol nonostante quanto stesse producendo Adesso seguiamo Ferrante che va subito da Fabio Lo sto entrato dell'11 Frizzi miracoloso Ancora su Fabio che voleva la doppietta Forse la doppietta più veloce della storia del futsal Rivediamo qui ora dal replay Sì una bella giocata da parte di Fabio che se ne va via Con il controllo orientato riesce a crearsi lo spazio per la conclusione È molto bravo anche in questo caso il portiere Frizzi che copre tutto lo specchio disponibile a Fabio E non riesce così il numero 11 a trovare La propria doppietta personale e il gol del vantaggio per i Bals Secondo te avrebbe potuto anche scartare qui Filippo Frizzi? No, Penso comunque fosse molto difficile adesso sarebbe troppo facile <ride> parlare del fatto che fosse più facile saltare il portiere però sicuramente era la cosa più difficile ha fatto secondo me bene a calciare non è riuscito a trovare lo spazio giusto per, per trovare il gol ma ha tanti tanti meriti al portiere Adesso vediamo anche le indicazioni del prof a Fabio Adesso Martini gira un buon pallone per Poggini, da questi a Rovella, duella con Fabio che si va a riprendere il pallone, ripiegamento difensivo poi viene un po' ostacolato da Fusca. Dunque Poggini ammannati, cerca la verticalizzazione per Rovella, capisce tutto, ora Denis Fusca che prova a sprintare il fallo di Francesco Martini. Qui forse potrebbe esserci anche il cardino giallo il primo della partita, no, il direttore di gara lascia proseguire, adesso semplice calcio di punizione per il balza, adesso Conti che va da Fabio. Martini lo pressa dunque Fabio torna da Fusca da questi acconti Cerca l'aiuto di qualcuno, lo trova in Fabio che sguscia su Martini Poi vorrebbe l'1-2 col pivot, che non c'è perché viene incontro Toschi Ma adesso seguiamo la ripartenza di Martini Che si allunga il pallone troppo oltre la linea bianca rimessa in gioco per il balzo E adesso sostituzione, esce Fabio ed entra Samuel Mordacci Mentre Fusca revoca la calma Calma che non c'è stata sicuramente negli ultimi frangenti Come reputi intanto la prestazione di Fabio appena uscito Ha fatto una buona partita Fabio fino ad adesso Chiaramente è palese anche visto che ha realizzato il gol del pari Però in generale ha fornito comunque delle belle giocate Come ad esempio quella che abbiamo visto sulla fascia destra Sta giocando bene comunque anche in fase difensiva Forse magari un pizzico di responsabilità sul gol Ma sicuramente non il principale colpevole Si alza Simone Poi Conti Toschi il dribbling su Patetta, poi Rovella si va a riprendere il pallone di prepotenza, prova a ripartire, ora il numero 10 che va a servire a sinistra Patetta e Fabrizio Simone ancora una volta deciso e decisivo il ripiegamento difensivo. Adesso vediamo il prof, Ferrante, che gioca la palla indietro a Conti, che fa esplodere il destro, non inquadra lo specchio della porta, Superbike, che però quando carica il suo piede lo fa nella maniera più pericolosa possibile. Adesso Mordacci, rimessa in gioco per il balza, sempre il 29%. Che chiama in causa sempre Conti da questi a Di Bitonto. Che va lunghissimo ora a cercare Ferrante di testa! La parata di Frizzi. Bella l'invezione qui tra Di Bitonto e Ferrante che hanno ricordato un po' il gol visto contro la San Giovannese. Però non sono riusciti questa volta a replicarlo. Adesso attenzione Randazzo. Che vada Castellacci ancora Randazzo torna indietro per Patetta che carica il destro lo prova Ferrante rinviene su di lui poi Mordacci si allunga un po' il pallone capisce tutto Patetta che va da Castellacci carica il destro e arriva il gol di Castellacci il terzo in stagione e adesso torna nuovamente in vantaggio la Vigor Fucecchio. forse un dibitonto non perfetto qui complice il vantaggio dei padroni di casa Fabio che doveva entrare già da qualche minuto entrato ora con la nuova situazione di svantaggio. E adesso bella la solata di Roby Conti. A propiziare Ferrante da questi a Fabio. Almeno idealmente, capisce tutto. Castellacci che prova a ripartire. Poi la pressione del numero 11 sull'otto avversario che costringe la Vigor Fucecchio a perdere il pallone. Dunque, Ferrante prova a ripartire. Con Superbike Roby Conti che carica il destro una volta. Lo carica due patetta, bravissimo. ripiegamento difensivo. E poi il solito Castellacci. Che va da Randazzo, da questi a Broetto. Non arriva. Sulla linea di passaggio disegnata dal numero 13, l'11 della Vigor Fucecchio, dunque rimessa in gioco ora per il Balsa. Sì, in questo caso, Broetto ha cercato la via centrale, ci cioè ha cercato di inserirsi per via centrale, non è stato trovato con una palla esterna. Ma attenzione, Fabio, Fabio l'invenzione, forbice, esterno, e poi a cercare Mordacci, il misteri dice, è difficile, Fabio, è difficile, però, insomma, l'idea sicuramente è molto bella. Si sì, è tentato una giocata molto simile con l'Olimpia Regium, forse un po' più lontano. Sì. A questo tipo di giocata Fabio, forse ancora un po' troppo ragazzo quindi cerca è difficile fare spazi stretti, però bella giocata lo stesso Adesso bello il numero di Fabio su patetta, disegna Fuzza. al Fabio che va da Mordacci, frizzi con il petto Fabio s'allarga, Fusca lo vede, lo va a servire proprio ora, poi l'attacco di Jambroetto. Fabio se la cava tornando all'indietro Giocando poi la sfera conseguentemente a Ferrante, che sfida ora a Randazzo, Ferrante si sposta la palla sul sinistro, attenzione Ferrante fine fondo, esterno della rete, ancora una volta per il 24 il punteggio è ancora 2-1 per la Fucecchio Le capisce tutto ora Frizzi che poi va a sua volta da patetta Da questi a Martini Il destro Ancora di Bitonto E poi attenzione perché non è finita Mordacci così e così Mette un po' in pericolo il balza Se la cava di Bitonto Dunque Ferrante dalla parte opposta per Fusca Dentro per Mordacci Castellacci La palla sulla linea La tiene Frizzi Incredibile quello che stiamo vedendo Azioni da una parte e dall'altra Adesso Ambroetto. Lo sprint su Ferrante fa fuori secco Il numero 24, Broetto, il palo interno La palla rimane lì, ancora Broetto che la gestisce Dunque Martini, Castellacci si sposta la palla sul sinistro Ferrante se la va a riprendere E prova ora a ripartire con la collaborazione di Toschi Che va da Fabio che non riesce a uncinare un pallone Apparentemente anche facile da poter controllare Per un giocatore come lui Ma adesso rivediamo dal replay il palo di Broetto E poi dopo forse l'avrebbe potuta rendere prima La palla al numero 15 l'11 così non è stato meglio per il balza Adesso seguiamo Frizzi che va da Patetta La pressione di Fabio Patetta cerca di cavarsela se la cava bene con l'aiuto di Martini Ancora il 14 Poi il numero su Fabio che usa troppo le mani per il direttore di gara Dunque fallo Ferrante su Martini Si beccano un po' i due Poi Patetta va a servire Broetto che dialoga col numero 15 a Vigor Fucecchio che torna lì indietro da Frizzi quando manca ormai un secondo di gioco, verticalizza Frizzi per Castellacci ma suona la sirena, finisce ora il primo tempo e si conclude col punteggio di 2-1 per la Vigor Fucecchio, bellissima partita Fabio in grande spolvero però il balza è sotto, eccoci alla fine del primo tempo, dei primi 20 minuti di gioco effettivi, il punteggio dice Vigor Fucecchio 2, balza 1, un Fabio in grande spolvero quest'oggi sicuramente il migliore in campo del balza ma dici qualcosa in più tu Fre, sì sicuramente Fabio sta facendo la sua buona partita, penso che in generale sia una partita molto anche molto gradevole da vedere. Vediamo se poi nel secondo tempo cambierà un po' l'esito, se anche il Balza riuscirà a tirare fuori un po' più di concretezza. Però comunque si sì, possiamo essere soddisfatti per quanto visto da Fabio, forse un po' meno da quanto visto la Balza. Potrebbe fare anche il secondo gol nella ripresa, secondo te? Penso che i presupposti comunque ci siano. Poi non è sicuramente scontato. Però comunque la giornata potrebbe essere positiva per portare chissà la doppietta. E speriamo che il Balza riesca a ottenere anche punti. punti che mancano da marzo. Detto questo, noi possiamo andare dentro col secondo tempo, fra. Sì, noi ci prepariamo al secondo tempo, visto che le squadre stanno già tornando in campo. Diamo spazio, spettacolo. Ai prossimi 20 minuti di gioco. Bentornati nella ripresa. Per segui assieme quella che sarà la reazione del Balza in questi secondi, 20 minuti di gioco effettivi. Seguiamo l'ingresso in campo delle due squadre. Vediamo anche Fabio che prende piede sul parquet. Del Palasport di piazza Sandro Pertini di Fucecchio. Ecco ora i protagonisti inquadrati, fra. Cosa ci dobbiamo aspettare per questo secondo tempo? Sicuramente ci aspetta un secondo tempo interessante Anche per quelle che poi magari potevano essere aspettative di questo match Il Balsa si trova sotto e deve sicuramente ripartire con uno spirito anche un po' diverso Cercare anche di più Di ritrovare quelle che comunque erano stati i buoni primi minuti di partita E adesso riprende ora il gioco! Col calcio d'inizio affidato a Lorenzelli che gioca lì indietro. adesso riparte la Vigor Fucecchio con Castellacci che cerca la verticale, verticale che non riesce dunque deve tornare con la collaborazione del numero 2, capisce tutto Ferrante che prova a ripartire, Ferrante carica il destro, palla ampiamente a lato, ci ha provato il prof. Ripiega molto bene in fase difensiva la Vigor Fucecchio, ma adesso seguiamo Conti che va da Simone, da questi Mordacci. battaglia un po' in mezzo al traffico, poi la è vale sempre in possesso del 29, gliela sradica via ora Castellacci che prova a ripartire con l'aiuto di Amannati, da questi a Lorenzelli, carica il destro Lorenzelli, e arriva il gol, il 3-1 per la Vigor Fucecchio, il primo gol in Serie B di Futsal per Lorenzelli, classe 2006. Che consolida ora il vantaggio, la formazione di casa porta a più 2 da Vigor Fucecchio. Sì bello il gol, ha uh, chiuso benissimo in questo caso sul uh, secondo palo, incrocia bene, e eh, qua sicuramente circostanza particolarmente difficile, Conti tra l'altro perde anche un po' l'equilibrio, questo favorisce una migliore conclusione per battere di Bitonto e per trovare il 3-1. Mirko Lorenzelli si presenta così, e adesso Mister Velimir Andrejic. Ha qualcosa da ridire con Di Bitonto e manda a scaldare Steve Caccavale. Bello ora l'abbraccio tra Mannati e Lorenzelli, coloro che hanno costruito la trama di gioco. Vediamo ora Ferrante che duella con Mannati. Ferrante va dentro a Simone! La riapre lui! Fabrizio Simone, secondo gol consecutivo. Balza a meno uno. Sesto sigillo stagionale per Fabrizio Simone. Ma il gol è tutto del prof, è tutto di già Luigi Ferrante. Sì, bravissimo Ferrante, ma comunque Simone si merita questo gol per la prestazione che sta facendo. Bravo anche lui a cercare e a trovare la zona sul secondo palo che era libera. Bravo, rivediamo ancora una volta Ferrante che si crea lo spazio per mettere questa palla in mezzo Simone da lì non può e non deve sbagliare E trova il gol del 3-2 E adesso meno uno per il balza che reagisce subito Era importante a livello psicologico Intanto il guizzo di Mordacci si perde sul fondo Rimessa in gioco in favore dei padroni di casa Rimessa affidata alle manone di Frizzi Che va ora da Amannati Che cerca di verticalizzare Verticale che non riesce perché nel momento dell'impatto col pallone Il piede sinistro va a sbattere contro il destro O meglio la palla Ora Ferrante va dentro da Mordacci, l'invenzione del prof, a propiziare il tre pari, Samuel Mordacci, quinto centro in serie B, ma ancora una volta lui, ancora una volta il prof a disegnare traiettorie sul parquet del Pala Sports, Sandro Pertini Ancora una volta bravissimo Ferrante che dopo aver propiziato il gol del 2-3 riesce a trovare anche così con l'aiuto di Mordacci il gol del tre pari ed è molto bravo perché prima Quasi illude la difesa avversaria di giocare questo pallone dietro E poi invece trova un diagonale perfetto per servire Mordacci sul secondo palo e trovare il tre pari e Adesso seguiamo Martini che va da Poggini Poggini cerca di girarsi Conti frana su di lui Tutto però ai limiti della regolarità Secondo il direttore di gara Poggini Polemica Ancora Da parte di tutta la panchina anche della Vigor Fucecchia con l'arbitro Adesso vediamo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 Sì, bella questa occasione, questa opportunità che si è creata la Vigoro Fucecchio Che riesce a trovare il gol del nuovo vantaggio, il gol del 4-3 con Grancioli Ridiamo qui, Di Ibitonto esce sul numero 15 Martini, lascia la porta libera, Conti prova a coprirla Però non basta per evitare il gol del nuovo vantaggio per i padroni di casa Intanto entra ora Fabio Di Mauro, esce Samuel Mordacci con la 29, cambio usuale Adesso ho un po' di polemiche col prof che si va a riprendere la palla A seguito del non passaggio da parte di Puggini per il prof si lamenta un po' il 24 che va ora a servire Roby Conti e Superbike. Da questi a Toschi, uno sguardo attorno a sé, va da Fabio. L'11 torna sempre da Giacomo Toschi. E arriva il gol di Toschi, il gol a stabilire le gerarchie. Un anno e mezzo dopo l'infortunio è tornato a segnare. È tornato Toschi ed è arrivato anche il primo assist in serie B di futsal per Fabio Di Mauro. Sì, bello questo gol da parte del balza. bravi entrambi, ma in generale tutto il balza a costruire un'ottima manovra. Però sia Toschi che Fabio riescono a costruire con questa triangolazione Lo spazio giusto per battere Frizzi E trovare di nuovo la parità Grandissima partita Bellissimo match E ora è 4 pari Quando mancano ancora 16 minuti e 9 secondi di gioco partita comunque rimane in equilibrio Così da una parte e dall'altra Adesso Ferrante addomestica un pallone difficilissimo Poi punta il numero 5 a Mannati Ancora Ferrante la forbice esterno Sinistro La parata Ancora una volta di Filippo Frizzi i Va da Toschi da questi a Ferrante, che sfida a Mannati la sovrapposizione di Toschi, Ferrante prova ad andare dentro, poi litiga un po' con il pallone, Rovella se lo va a riprendere, ma Conti molto bene in fase difensiva, riconquista un'altra sfera preziosa, carica il tiro, respinto da Rovella, poi ancora Conti, mette ordine per Toschi, dentro per Fabio, bellissima la traiettoria del 14 per l'11, Fabio c'era anche andato, un po' troppo poco convinto, però ancora Conti superbike uno sguardo davanti a sé, cerca l'imbucata impedita da Grancioli, poi ammannati di testa ancora Grancioli, buca l'intervento, capisce tutto Fabio che va da Toschi, da questi ancora il numero 11, lo aggredisce, Grancioli lo fa fuori secco, Fabio che va dentro da Ferrante attenzione la palla rimane lì, Rovella decisivo, ma qui bellissima la giocata di Fabio e Ferrante per poco non trova un gol che avrebbe sicuramente meritato Grancioli, va lunghissimo a servire Rovella, buca l'intervento Conte, attenzione Rovella contro Di Bitonto Rovella si divora la rete del vantaggio per Vigor Fucecchio Qui ha un passo davvero da trovare la rete e Di Bitonto che innesca sempre il numero 11 Che va ora da Ferrante Che torna da Fabio La parata incredibile di Frizzi Ma attenzione perché non c'è un attimo di respiro Prova a ripartire subito la Vigor Fucecchio Con Patetta che cerca la verticale Ora per Grancioli Che tira ora in porta di Bitonto E poi Ferrante allontana Adesso Conti prova andare a destra dove ha lasciato spazio Fabrizio Simone Va da Fabio che cerca di tornare sempre da Conti Patetta ancora una volta difensivamente mostruoso Il 14 della Vigor Fucecchia Ma adesso seguiamo Grancioli che va da Broetto Che va al sinistro, deviato ancora una volta da Fabrizio Simone Che in fase difensiva davvero non lascia passare Nessuno, intanto esce ora Fabio Di Mauro, entra il fratello Di Fabrizio Simone, Andrea Simone con la 8 Adesso Fabrizio Simone va dal fratello Andrea Che fa fuori, subito Frizzi La palla rimane lì, attenzione ancora Andrea Che gioca ora la sfera all'indietro per Conti Che carica il sinistro Prova ora a giocare il pallone dentro Non riesce perché Rovella devia la sfera E poi con la collaborazione di Patetta riparte Poi Simone adesso Andrea. Che vada a mordacci carica il destro La palla rimane lì, ancora Andrea Simone Cerca il destro La parata miracolosa di Frizzi Che tiene il punteggio sul 4 a 4 Vicinissimo al gol Andrea Simone Broetto Che va da Randazzo Verticalizza bene per Rovera, Da questa ancora Broetto La solata su Simone Il sinistro Di Bitonto Ancora una volta Strepitoso A salvare il risultato Si sì, bella parte Da parte di Bitonto Che in un primo momento Cade anche lui sulla finta Di Broetto Poi comunque riesce a ritrovare La propria posizione E a parare comunque Col Quello che poteva destro. essere sì, Il gol del 5 a 4 E adesso ancora Calcio d'angolo Per il Fucecchio Affidato a Patetta che va da Rovella, ancora Patetta Torna indietro ora proprio da Iambroetto che cerca la verticale Per Randazzo capisce tutto, Andrea Simone Adesso seguiamo Ferrante che tira la palla addosso Proprio a Iambroetto, rimesso in gioco per il balza Adesso Ferrante, è un 2 contro 1 Ferrante il prof, gioca la palla per Mordacci Ferrante il tutto sul al centro, va Mordacci A lato, si divora La rete del 5 4, ora è il balza Adesso seguiamo Patetta che cerca l'imbucata per Rovella. che va al mancino di prima. La palla simile al palo e si perde sul fondo. Eh, Broetto prova a sprintare. L'uno contro uno contro Toschi. Poi si va a riprendere la palla. Chi se non il prof che prova a ripartire per l'ennesima volta? Prova a sprintare, a dare gas. Poi perde la sfera e poi se la va a riprendere sul randazzo. Che partita di già Luigi Ferrante che genera anche la ora per il numero 13, Randazzo Frizzi. Va lunghissimo ora per Broetto. Solo l'attacco a favorire Martini che va al destro! Di Vitonte spaccata gli dice di no! Adesso buono l'attacco di Conti su Bruetto che si va a riprendere un altro pallone. Dunque Ferrante il movimento del 24 a favorire il 14! E arriva il gol di Giacomo Toschi! La doppietta personale la decide forse lui ma è ancora lunghissima. Vedremo come si comporterà ora il balsamo è un gol di certo importantissimo! Sì perché Balza va per la prima volta in questo match in vantaggio Lo fa ancora una volta con la rete del numero 14 di Toschi E come detto è bravo anche Ferrante perché gli genera lui questo spazio Attaccando il lato destro E poi Toschi va su quello sinistro e cerca e trova il gol del 5-4 eh, Da questa inquadratura dal replay si vede benissimo Quanto è ancora importante il movimento di Gianluigi Ferrante il prof Che anche se questa volta non ha fatto assist Ha fatto fare gol a Giacomo Toschi Che poi è stato bravissimo comunque nel ritagliarsi lo spazio necessario Però troppo tempo per lui Adesso ammannati Grancioli cerca la verticale per Broetto duella con Ferrante da questi è Martini Ferrante una volta Ferrante due volte e poi seguiamo Fabio che cerca ancora Ferrante e poi ancora Fabio bravissimo qui Grancioli ripiegamento difensivo forse sarebbe potuto andare anche da solo qui il numero 11 del balza adesso un po' di confusione rimessa in gioco per il balza il numero 24 riparte Martini che va da Broetto. Il dialogo tra i due Fabio in spaccata, in scivolata. Riconquista la sfera anche con la collaborazione di Fabrizio Simone. Attenzione la palla è lì. Adesso duellano un po' Fabrizio Simone e Francesco Martini. Poi l'arbitro dice che è calcio d'angolo. Fabrizio Simone dice ma come? Adesso ancora una volta Conti a impedire l'accesso del pallone a Broetto. Intanto la palla ora è uscita. Rimessa in gioco per Vigor Fucecchio. Adesso seguiamo Broetto che buca l'intervento. Poi va subito lunghissimo di prima. Di Bitonto, ma il direttore di gara dice che la palla è uscita, dunque sarà a calcio d'angolo quando mancano 10 secondi di gioco alla fine. Vediamo. Cosa combinerà il numero 13 che va all'indietro da Ammannati, Grancioli cerca il tiro di prima, capisce tutto Conte, attenzione, la palla è buona, Conti! E arriva il gol di Superbike, 70 giorni dopo Orpinova, ritorna a trovare la via del gol e vediamo tutta l'esultanza di Robi Conti, 23 stagione, 22 in campionato. E a 5 secondi dalla fine trova anche lui la gioia personale, gol comunque importante perché chiude il match, chiude qualsiasi possibilità della Fucecchio di trovare il pari e lo fa con un gol sicuramente favorito dalla porta incustodita. però comunque non facilissimo perché si defila un po' e riesce comunque a trovare gol del 6 a 4 importantissimo per lui anche sotto l'aspetto psicologico eh sì sicuramente un gol importantissimo sotto il piano psicologico ma altrettanto un gol meritato perché la prestazione di Roby Conti Superbike quest'oggi è davvero grandiosa ha giocato in un ruolo non suo l'ha fatto egregiamente Ora intanto Martini rimette il pallone in gioco ma è finita suona la sirena, il balza e spugna il PalaSport di Fucecchio finisce 6 a 4 per gli ospiti una partita super! Sì eh, abbiamo Trovato, abbiamo visto ben 10 gol. Alla data ce n'erano stati 9, quindi abbiamo visto come Virgo Fucecchio balza, garantisca sempre dello spettacolo. Oggi partita molto intensa, entrambe le squadre hanno giocato per me una buona prestazione. Si è conclusa con il risultato di 6 a 4 favorire il Balsa, però sicuramente tanto, tanto spettacolo. Eccoci nel post partita di Vigor Fucecchio. Balsa, il punteggio finale dice 6 a 4 per la formazione di Baricella. Una bellissima partita improntata sull'aggressività, sulla tenacia. Entrambe le squadre non hanno mollato fino all'ultimo secondo. Poi Roby Conti ha trovato anche la rete, un urlo liberatorio il suo a seguito del gol. E poi ha chiuso definitivamente l'incontro. Sì, sono contento comunque. Per Conti, si sì, è detto che questo gol ci teneva molto a farlo. È bella l'esultanza. In generale, il Bazza, secondo me, si se la stava un po' complicando questa partita. Perché ha dimostrato comunque di essere, secondo me, superiore all'avversario. Primo tempo, comunque, era giusto il pareggio. Poi, sì, chiaramente, è salito su. Comunque, la buona prestazione In generale del gruppo che è venuto fuori ha trovato una vittoria comunque meritata e anche importante sotto l'aspetto del morale. Per queste ultime giornate, su Fabio, invece, si sì, penso che comunque Fabio abbia fatto una buona partita. Impreziosita da anche il suo primo assist stagionale. Oltre che il terzo gol, il Terzo gol, comunque, molto bello. Anche se c'è stata la deviazione, concettualmente, mi è piaciuta molto la giocata che ha fatto. Poi, anche l'assist, comunque, di lucidità. In generale, sì, buona la prestazione. Forse dopo l'assist è un peletto calato eh. Però in generale nulla da dire, mi è piaciuto molto Noi adesso andiamo a sentire però il parere dei protagonisti Partiamo da Samuel Mordacci Eccoci nel post partita con Samuel Mordacci L'autore della rete del 4 a 4 Che poi dopo ha dato il via al successivo vantaggio del Balsa. Come hai visto la partita dal campo? Ti aspettavi che sarebbe stato più facile, più difficile? Come è stata per te la partita? E innanzitutto era una squadra non da sottovalutare Anche se era sotto di noi e Era abbastanza ostica secondo me Perché loro erano a meno 3 Volevano assolutamente vincere Quindi noi dovevamo stare attenti a non farci sorprendere prendere e cercare di e fare risultato e non farti sì. riprendere in classifica. La partita è stata molto aggressiva più che tecnica tattica però con i singoli sei riusciti a tirarla su e combattere e vincere la partita. Tra l'altro oggi hai trovato il tuo quarto gol in stagione se non sbaglio. Sì, quest'anno è andato un po' così, gioco non gioco, cerco di dare l'aiuto alla squadra, imbonate sì, il risultato, poi io se viene il gol, bene, cerco di migliorare, sono ancora un ragazzino di 20 anni quindi imparo dai più grandi e dal mister ovviamente. Qual è l'obiettivo del Balsa, secondo te da ora a fine stagione, considerato anche che ora la matematica non dà più la speranza al Balsa di accedere ai play settimane che cerchiamo almeno di raggiungere i playoff però ah, è importante rimanere sotto le prime squadre, siamo subito noi siamo ottavi, però comunque abbiamo fatto una buona stagione con molti ragazzi giovani quindi cerchiamo di dare sempre il massimo, va bene Vabbè, adesso manca un due partite, ormai cerchiamo sempre di fare risultato, cerchiamo sempre di fare più punti che fa sempre buon umore e aiuta la squadra il prossimo anno resti al Balsa? Sì, direi di sì, ormai sono uno di casa, quindi sì. rimarrò a lungo e cercherò di imparare questo sport che per me è nuovo. E rimarrò... Quanto tempo fai calcio a 5? Ah, ho fatto un annetto poi è venuto il covid e mi sono bloccato sono tornato a calcio 11. Purtroppo, perché eravamo in Serie C, non, non giocavamo. Poi, dopo il mister, insieme alla dirigenza, ha voluto che io tornassi. Adesso, sto ancora imparando lo sport è molto difficile, molto tattico. questo sport, però, sto ancora imparando. E speriamo di impararlo il più presto possibile. E giocare di più. Allora, noi ringraziamo Samuel Mordacci per l'intervista che ci ha concesso. Grazie mille, Samuel. Grazie Fantastico, a voi. e complimenti per il gol. Alla prossima, eccoci nella nostra usuale intervista post partita. A Fabio, innanzitutto, Fabio complimenti per il gol. Il tuo terzo in Serie B, il tuo settimo in stagione, e c'è da sottolineare che oltre al gol è arrivato anche il tuo primo assist in serie B quindi un traguardo importante molto bene nel primo tempo molto bene fino al momento dell'assist dopo sei stato un po' imperfetto in uno contro uno e ti sei divorato la rete del 5 a 4 potenziale cosa ne pensi? Sì, concordo sicuramente la parte difficile è stato giocare così tanto tempo e poi si è visto a livello di lucidità che ho fatto fatica e ho sbagliato molto nel secondo tempo quando sono entrato la seconda volta non sono abituato a giocare così tanto mi ha fatto molto piacere comunque mi piacerebbe iniziare a prendere sempre più minutaggio come ho fatto oggi rimpianti per il potenziale secondo gol mancato eh sì, sì, non per un'occasione particolare ma per la somma delle diverse occasioni sprecate e adesso passo il microfono a Fre che andrà con le sue domande. Sì, non è possibile che un campo con quelle calcio a 5 scriccoli in questo modo, no? <ride> sì, diciamo che è vuoto sotto, quindi... È normale sto suono Eccoci quindi anche con le mie domande Hai giocato comunque una buona partita Ti faccio subito una domanda abbastanza difficile Pensi che questa sia stata la tua migliore partita E se no qual è stata? È difficile adesso pensarci Non direi che è stata la migliore questa Però adesso non ricordo tutte le partite Una domanda che molti ti faranno anche nei commenti Ma com'è possibile che nel primo gol Non si è visto una accenno di esultanza Ti stai già abituando? Non lo so forse non l'ho esternata Ma sinceramente sono... ho esultato molto Ok comunque ok Comunque ho, fa ho fatto così Non l'ho visto non Dobbiamo rivederlo ragazzi Dobbiamo rivederla eh, Così questa è la grandissima esultanza è ineccepibile. Come eh. il fatto della poche esultanza arriva anche dal fatto che comunque il primo gol era sull'1-1, partita apertissima, manca ancora tanto tempo, quindi secondo me non c'è tanto da esultare ma c'è da continuare. Un gol conta relativamente, diciamo. Certo, allora rimanevamo solo 0-0, che discorso. No, no, solo no. 1 -0, 0. Ma cosa stai dicendo? <ride> no vabbè, felice per il gol, però c'è tutta una partita intera davanti. Certo. Quello sto dicendo. Questo è certo. Quindi comunque diciamo che l'assist è stato più pesante, più importante, secondo te anche poi nell'esito. Hai sentito di più anche a livello emotivo o meno? Forse sul momento sì, ero molto più felice per quel gol perché la partita era ancora in bilico. Mancavano meno minuti e quindi, secondo me, è stato più importante quel gol là. Al di là di quello che può anche sembrare, vista anche la situazione in classifica, vedo ancora una squadra che cerca molto la vittoria. Che è comunque, ancora molto un gruppo. La vittoria sembra ancora pesare molto. Sì, sinceramente, sono molto felice di questo. Anche a me, in parte, mi sorprende. Sono molto felice che comunque tutti sì. stiano impegnando ancora al massimo e sembrano interessare il fatto che in classifica ormai conta poco, ma danno sempre il massimo. Sì. E comunque, si esulta per le vittorie. Quindi mi piace. E adesso possiamo richiamare Antimo e andare in chiusura, Beh, ragazzi. Come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Siamo quasi a 100.000 iscritti. Mi raccomando, Iscrivetevi, è importantissimo per noi Fatevi sentire con il vostro supporto Non ce la facciamo a raggiungere 100.000 E non ce la facciamo, siamo ancora fermi da un po' a questi 92-93.000 iscritti Insomma ragazzi, fatevi sentire Anche tra l'altro con il mi piace Cerchiamo di raggiungere 5.000 per questo episodio della Serie B di Futsal E come sempre, tantissimi commenti Al quale risponderemo settimana prossima, giovedì prossimo Con il prossimo video della Serie B di Futsal Ciao ragazzi Ciao ragazzi